Bene, stiamo eh, registrando un'attività didattica con il nostro Robertino. Abbiamo costruito il tavolo interattivo semplicemente montando un monitor touchscreen e eh, allestito con software didattico open source. In questo caso stiamo usando Chill Display. E il nostro Robertino è pronto a farci vedere che...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 Ecco. Ha già finito il gioco, è troppo bravo. Ecco, questo per dire come delle attività motorie molto limitate possono comunque permettere delle attività didattiche a prescindere. Ecco, il nostro Robertino è passato di grado con le difficoltà, ma io volevo anche cambiare attività per mostrare delle altre azioni. Sempre che non hanno a che fare con la letto-scrittura in maniera diretta ma con le competenze di base adesso Robertino sta sempre lavorando sulla memoria sonora ma con un altro programma che si chiama eh, Je compris open source sempre il tavolo interattivo ci farà sentire lui deve ricopiare un suono che c'è clicca ok Roberto fantastico aspetta adesso tu devi ricopiare i suoni come sono stati ecco ma stai ai, ai, hai sbagliato perché non li hai messi nell'ordine giusto allora clicca la freccettina rotonda per rifare il gioco che è questa qui passa ascolta adesso no dalla prima all'ultima non dall'ultima alla prima No, prova. Eh. No, ecco qua si vedono le difficoltà: il tasto ripetuto, la postazione e la difficoltà che è appunto la memoria. Quindi queste attività dimostrano che lui può essere messo in gioco con le sue competenze cognitive su un oggetto che semplifica la sua azione Stello. ecco lui adesso vuole cambiare perché ha sbagliato e questo ci dimostra... prova a uscire da solo dai robertino facci vedere cambia gioco perché ti sei stufato ah lo vuoi manuale clicca ok ah, hai visto questo dimostra che è diventato anche competente nell'uso la cosa per installazione è molto semplice un tavolino un tavolo un pc con software gratuito, è una maestra che lo segue con tanta passione. Ecco, Fusilo Francesco per la guida di questa eh, piccola attività eh, con il tavolo interattivo, eh, buona sperimentazione.